Da quando sono su YouTube? Ci sono sbagliate domande che mi sono fatto. Cosa dovrei fare col mio canale? Perché esistono più di ragazzini che aprono un canale e non sanno neanche loro cosa fare? Avrò chiuso il gas. Chi sono le vittime? I plantoidi o gli zanoidi? Ma soprattutto.. YouTube, quello nuovo dove basta che uno fa successo con un tipo di video e dopo due secondi tutto a copiarlo, ma c'è uno di loro che incredibilmente continua a crescere, Favij! Essendo il suo canale nato facendo i gameplay, non ho mai seguito più di tanto, ma vedendolo crescere di più rispetto agli altri gamer, mi sono chiesto, ma come è possibile? Probabilmente molti di voi non sapranno rispondere a questa domanda, ci sarà chi è troppo accecato dalla sua magnificenza per poter rispondere, e ci sarà chi è troppo indaffato a scrivere in tutti i commenti e a farci ridurre. Delli cornetti. Ma ha fatto stare che la risposta è davanti ai vostri occhi. Siete pronti a venire a conoscenza? La risposta è. È che lui è cresciuto insieme ai suoi iscritti. Potete crederci? Oh, sono ancora in stato di shock. Per voi della nascemenza. Ma pensateci, facendo crescere il canale con lui e i suoi iscritti. Gli iscritti che avevo all'inizio sono rimasti. Questa cosa vale soprattutto con un pubblico di ragazzini. Perché quelli che ti seguono poi crescono. E cambia anche ciò che gli piace. Non meglio che quando di premo non lo guarderei neanche sotto tortura. Ma c'è anche un'altra cosa. Se ci fa caso, mentre tutti giocano a Minecraft o a Crash, lui ha sempre fatto giochi abbastanza sconosciuti per tutti. So ste cose che dovrebbero essere copiate Quindi per quanto mi riguarda, questo canale è promosso. E come segno della mia approvazione avrà il mio primo timbro Che solo sarebbe immaginato che sarebbe solo lui il primo eh E voi cosa ne pensate del suo canale? Conoscete altri canali anche molto piccoli, meritevoli del mio timbro?